Partiamo subito dai contributi IMS nel quadro RR del modello Reddit PF. si possono pagare a rate entro novembre e ancora bonus cultura 18 app, scadenza il 31 agosto 2022 per ottenere il voucher di 500 euro. Si passa poi al congedo di paternità 2022 con le ultime novità, 20 giorni in caso di parto plurimo e gli stabilimenti PIR indicazioni delle per ridurre il rischio di incendi. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it. Partiamo subito dai contributi IMS nel quadro RR del modello Redditi PF si possono pagare a rate entro novembre. Per quanto riguarda i contributi inseriti nel quadro RR del modello redditi persone fisiche, si possono pagare a rate entro il 30 novembre 2022. Chi sceglie la rateizzazione può comunque pagare in un'unica soluzione i versamenti di saldo e acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali. Per quanto riguarda quindi i contributi IMSI in questione, si possono pagare a rate appunto entro... Il 30 novembre 2022 le rate mensili devono essere versate entro la scadenza della dichiarazione dei redditi in relazione esclusivamente alla quota di contributi che cedono il massimale. Se si sceglie tale possibilità non necessariamente la stessa scelta deve essere operata per le somme dovute a titolo di saldo e a conto dell'IRPEF e delle relative addizionali le istruzioni per il versamento rateale dei contributi IMSS sono riportate nell'apposita circolare nel numero 66 del 2022 e eh, come visto il destino dei contributi IMSS può essere diverso da quello dei versamenti IRPEF che possono essere effettuati in un'unica soluzione. Per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo. Proseguiamo con il bonus cultura 18 app scadenza il 31 agosto 2022 per ottenere il voucher di 500 euro l'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul bonus cultura 18 app c'è cioè tempo fino alla scadenza del 31 agosto 2022 per la registrazione, ai nati nel 2003 spettano 500 euro per le spese culturali come l'acquisto di libri, biglietti per concerti o cinema e giornali, le istruzioni per procedere tramite speed e eh, carta d'identità. Elettronica. vediamo che per quanto riguarda il bonus cultura di Ciotap i nati nel 2003 hanno tempo fino alla scadenza del 31 agosto 2022 per effettuare la registrazione e ottenere il voucher di 500 euro da utilizzare per effettuare spese culturali come l'acquisto di libri biglietti per concerti o cinema e giornali secondo i dati ufficiali sono 427.110 le ragazze e ragazzi che hanno attivato il loro portafoglio virtuale, ma chi non l'ha ancora fatto può procedere accedendo alla piattaforma tramite l'identità digitale SPID o la carta d'identità elettronica. Con la legge di bilancio 2022 la misura è diventata strutturale, l'agevolazione sarà riconosciuta quindi anche a coloro che compiono 18 anni nel 2022 proseguiamo con il congedo di paternità 2022 le ultime novità 20 giorni in caso di parto plurimo l'articolo di Rosi Delia sul congedo di paternità 2022 i neopapà hanno diritto a 20 giorni di astensione retribuita dal lavoro in caso di parto plurimo è una delle novità in vigore dal 13 agosto per migliorare la conciliazione vita lavoro dalla domanda al periodo di frizione tutte le regole da seguire sono all'interno dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda gli stabilimenti PIR con le indicazioni dell'INAIL per ridurre il rischio di incendi. I consigli per ridurre al minimo il rischio di incendi sono stati pubblicati dall'INAIL il 18 agosto 2022 e richiamano diversi casi avvenuti e c'è inoltre una sintesi delle principali azioni da mettere in in campo questo foglio è stato pubblicato viste le ondate di caldo e i lunghi periodi di siccità che fanno aumentare i rischi. Nella parte finale del documento c'è un utile specchietto riassuntivo che evidenzia appunto i rischi che hanno accumulato i casi analizzati e suggerisce le soluzioni per ridurre tali rischi al minimo. Passiamo infine alla pagina dedicata all'economia, a partire dalla sezione del Corriere.it che ha preso inflazione, austerity, siccità, la Germania che rallenta, spaventa l'Italia e l'Europa nell'articolo di Enrico. Marro E poi il costo del denaro, Turchia, l'economia secondo Erdogan, l'inflazione all'80%, ma tassi di interesse ridotti. Per quanto riguarda invece il mercato immobiliare, affitti a studenti, i prezzi delle camere salgono, Milano oltre i 600 euro. E poi le innovazioni tecnologiche, pagamenti con il palmo della mano e robot domestici, così Amazon ci facilita la vita ma ce la controlla. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello in apertura di Enrico Marro che si intitola Inflazione, austerity, siccità, la Germania che rallenta, spaventa l'Italia e eh, l'Europa e eh, fa il punto su quelli che sono i segnali che hanno fatto vedere che anche la Germania in un certo senso sta eh, rallentando. L'inflazione è stata spinta oltre ogni aspettativa all'8,5% su base annua e ci sono ulteriori condizioni che fanno sì che debbano essere presi dei provvedimenti in risposta alle situazioni eh, di crisi dalla siccità che abbassa il livello del reno e mette in crisi i rifornimenti dell'industria. L'analisi è all'interno dell'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it. E con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui.